buongiorno un altro nuovo video oggi eh, un altro nuovo video dove eh, stiamo un'altra volta insieme un'altra volta insieme anzi un'altra volta insieme e niente questo è un video per parlare un po' con voi ma anche per fare un po' di cose insieme e niente non so quanto durerà questo video però ci tenevo a farvi compagnia sempre se vi va ok un po' gioco ho fatto il letto ragazzi mio, io mi ho fatto il letto adesso sistemo il mio pigiama perché eh, altrimenti dopo di solfinata la mia camera ho messo il pigiama sopra, sotto il cuscino dove dormo io e niente e adesso che ne dite che andiamo di là a lavare i piatti dai qua qua è tutto a posto non so se si capisce qualcosa però sì adesso andiamo di là a lavare i piatti sembra che non avete già lavato i piatti no non credo ok non so dove poggiarvi però qualche sistemazione la troverò qualche sistemazione non lo so neanche io cosa e dove però la troverò qualche sistemazione cioè. e niente Sto lo metto di qua che è distrutto mm, non lo so non ne ho idea aspettate un secondo sì, così ci state Siete un po' messe così Mi ha messo un po' strane Però vabbè, sperando che ci state. Sperando che state Che il telefono rimanga così In posizione come Allora, nel frattempo Mi lavo i piatti Non voglio, me lo faccio ma lo devo più perché mi fa un po' schifo perlo così com'è della lattina di, di tonno è meglio che lo come si dice lo metto da una, da una parte cioè che lo metto vedete è qui, all'angolo della, della bello. o un devetta mi taglio non so mai ma allora roba lo faccio è utile lavare è una cosa che mi piace questo lavare si non è mai stato così no, no. sgoccioli ragazzi Ci dicevo questo sta agli sgoccioli quindi lo voglio utilizzare perché così almeno non eh, come si dice ho tempo anche per, per rimettere a posto mentre metto mentre metto a lavare ecco tutto lì allora posso a posto a posto questo via piate a posto tanto faccio spazio per poter lavare tutto spazio intanto mi fate compagnia e così io posso lavare ok ora oh, mi do una bella mossa Ah. come si dice come oh, oh, mi do una bella mossa a lavare i piatti si fa veramente troppo tardi troviamo tutti i piatti e le stoviglie e le posate così almeno hanno lì per le facce dalle altre faccende ok? mamma mia che sono sossi queste, queste posate vuol dire te lavalo e io le lavo infatti Thank mm -hmm. you. queste cose prima che viene lei, mia nonna. Non lo so, non ne ho idea. tra tazzina da pulire come al solito vabbè poi dobbiamo spazzare e forse anche spolverare non lo so Mi sa che lo rimando, lo scorderò O forse non si vedrà Io mi sono impegnata a pulirlo. Non c'è altro. No, non c'è altro. Eh sì che c'è altro, basta dirlo. Boh, sono curiosa io. <ride> I'm mm going -hmm. mm -hmm. mm -hmm. buttare le cose, però che per si può fare se mia non non l'ha mangiato, non deve buttarsi, non è colpa mia, non è per niente, colpa mia, però anche le pespre mi fa tante volte. Va. Io glielo dico, ma lei è testata, vabbè. Muito bene. E questo cos'è? Da buttare, c'è da buttare, senti a me da pulire polire polire, pulire pulire vuol pulire. Questa cosa è la spugna d'acciaio, se se ne va. La vuoi dove se ne è andata? Con la spugna d'acciaio si vince, si va alla grande lo sporco. circuito, no devo pulire solo con questo straccio guarda, guarda, guardare una mossa allora, qua devo pulire tutto qua attorno qui ho fatto un vero macello Poi l'angolo cottura. No, aspettate, non mi vedete. Mi porto di là. Di là che porto. Eccomi qua. Mi vedete? Non credo. No, non credo che mi vedete. Ops. Vabbè, vabbè. Fatta che mi vedete lo stesso. Oi oh. Io, io, io, io sto prendendo la cottura i pochi sto prendendo qua c'è parecchio sporcizio ho visto poi mi hanno detto non mai me ne accorgo non sporca mai in casi estremi in casi live non è estremamente stereotipi, stasera nel cancelliere non, è non è sporca mai, ma poi ha sporcato la grande, quindi mi tocca pulire sempre... E va bene, dai, non ci lamentiamo, puliamo, Ok, bene. Ho quasi terminato la pulizia. Ok. che c'era e ecco, che c'è tuttora questa roba che vedo qui la vostra roba non la sopporto questa sporcizia che c'era qui la sporcizia non ce la deve stare da nessuna parte da nessuna parte Scusate la parolaccia però era leggera, mi è cascato un fuoco. Se riuscita a metterlo sì. Non sono arrabbiata, eh, però vado di fretta. Ogni tanto mi, mi casca la parolaccia. Non l'ho fatta apposta, perdono non lo dico più. Eh, Se riesco perché sono di quelle che ogni tanto promettono che non riesce. Sì, vabbè, ciao, non è proprio... Ci per uscire, non vi è se no YouTube mi castiglia, bene. mi castiga bene. Allora, vediamo un po'. Sono riuscita qui a pulire, spero di sì. a pulire sì diciamo di sì era troppo zozzo per i miei gusti ok bene ora mi tocca rimettere questi sì. è perfetto più o meno non ho usato nessun detergente niente pulito con lo straccio bagnato e stop ok Ora vi rimetto in un punto dove, se non mi casca qua il telefono, vi metto in un punto dove vedete tutto, più o meno, vabbè. Mi tocca di mettere qualcosa qui, per me che non cadete. Ok, così va bene. Sì allora ora vi sistemo di qui vi sistemo qua su qua giù cioè non so neanche dove mettervi ci credete vabbè metto di qua intanto qua sistemo tutto la spugnetta? qua lasciato la madriga come dice mia nonna vabbè non importa facciamo un errore, un no, no, no, no. Dat is echt voor mij. Posto. piatti lavati, tutto a posto, forse devo spazzare quando mi voglia, quindi non lo faccio perché me non va, devo dire la verità, se non lo voglio non voglio, non lo faccio. Piuttosto prendo un pezzo di Scotex, mi soffio il naso e poi ci vediamo, cioè, ci salutiamo, voglio dire. Oh, 30 minuti di video, non vabbè, non è possibile! <ride> cioè, ci posso credere? Oppure no, 30 minuti di video Sì, io voglio No, vabbè, io sono un po' tonica Per i video che faccio 20 minuti No, non 21 Quanto sono? 32 minuti di video vabbè, dai, ragazzi. Adesso Ci salutiamo E ci vediamo al prossimo video Non lo so quando sarà però Vi prometto che riuscirò a fare altri video Ok? Ciao ragazze, mettete un pollice in su, commentate, iscrivetevi, attivate la campanella e ricordatevi di, di, di passare anche dal mio profilo Instagram e TikTok. Ciao, sono anche su TikTok ovviamente, ciao.